Grazie. Allora, ehm, Il discorso eh, fatto sia dalla consigliera Tempesta eh, che dal consigliere Fassina eh, fanno riferimento a una normativa di legge nazionale, come hanno sottolineato, e però mi sembra che loro stessi confondano i commi di questo articolo 7 della legge a cui si fa riferimento. Perché... Eh, quando si parla eh, della legge 194, i diritti della donna, d'accordo, ma quando è stato um... Eh, quando ci sarà stata la discussione su questa eh, legge 285 del 1990 ed è stato stabilito così come rip riportano eh, i commi 3, eh, 2, 3, 4 dell'articolo 7 che ehm, si parla di prodotto di concepimento dalla ventesima alla ventottesima settimana completa eh, mi dispiace ma la legge parla di gestazione e io questo eh, continuo a usare questa terminologia così ci capiamo mentre eh, per la vento, dalla ventottesima settimana in poi fino a quando la legge eh, mh, prescrive che si debba parlare di nati morti e quindi abbiamo un bambino morto e quindi stiamo parlando di una terza eh, fattispecie prima eh, della eh, ventesima settimana ehm, a, a quel punto eh, si ha la facoltà da parte della donna di decidere cosa fare del prodotto abortivo ma dalla ventesima settimana in poi questa facoltà la, la donna non ce l'ha più e non ce l'ha più nessuno perché per legge quel prodotto abortivo deve essere sepolto oppure cremato su richiesta quindi la richiesta dei consiglieri Fassino e Tempesta spostano l'obiettivo della mozione che era nata sull'onda della grande, chiamiamolo scandalo perché questo è stato, eh, di eh, trovare i nomi dichiarati in pubblico su un eh, terreno pubblico, un ambiente pubblico. I nomi di una donna che inconsapevolmente si trovava messa eh, così a, appunto, eh, alla, alla vista del passante. Eh, la questione eh, di intervento immediato intanto per eh, eliminare questa stortura eh, è esattamente l'intenzione con cui è stata depositata la mozione con una certa urgenza, tanto che, come si vede, eh, la, la firma è del capogruppo e mia perché non avevamo altrimenti tempo per raccogliere le firme. Viceversa, se i consiglieri Fassina e Tempesta vogliono eh, presentare una mozione con cui si chiede al sindaco e giunta di impegnarsi per cambiare la legge, eh, la legge vigente 285-1990 in modo che anche... Eh, i prodotti abortivi che vadano uh, ulteriormente dopo uh, la, la ventesima settimana siano ritenuti che non si debba uh, obbligatoriamente uh, seppellirli, eh, ma questa è un'altra richiesta. Quindi eh, mi sembra singolare che non si voglia invece immediatamente eh, portare riparo in una eh, situazione che è possibile sanare eh, nell'immediato e eh, distogliere l'attenzione volendo fare di una eh, questione facilmente risolvibile una, come dire, una leva per ulteriori battaglie che si possono condividere ma che in questo momento non darebbero il risultato immediato perché continuerebbero lì quei nomi a rimanere, quindi non so, è una scelta quindi io ehm, credo che questa mozione fatta in questo modo abbia un'immediata eseguibilità e ehm, per questo, non perché non voglia accettare i, ehm, la proposta, che anzi eh, ringrazio per averla avanzata, ma mi sembra che frenerebbe e, -e invece l'immediata la, la, esattività di questo indirizzo. Poi posso tagliare, per eh, carità. Prego. Ah, grazie Presidente.